È una questione positiva perché aiuta appunto a una femminilizzazione anche della politica. Uh, L'idea, uh, diciamo, di abituare in generale le persone uh, a. Uh,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 diciamo alle eh, alla personalizzazione imperante generale che vediamo in politica dall'altro lato anche perché si tratta di un cambio di leadership come dicevamo prima al femminile che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 di apparato che con disprezzo spesso si definisce burocratica perché appunto ci sono stati poi nella storia delle degenerazioni di questo però una parte sana appunto di apparato e di organizzazione quindi di vertice è necessaria è chiaro che è difficile definire un equilibrio funzionante tra la parte diciamo centrale il nucleo organizzativo e